Allora ah, diciamolo subito: non sono un patito di, di instagram social uh, altre cose però stare tre settimane senza wifi con un internet che fa co. In ogni caso mi è arrivato finalmente il pack. Sono curioso di vedere quanto è facile montare un modem e avere internet in Inghilterra. Questo è il modem. Divertente Ovviamente sono inglesi quindi la spina dell'internet è completamente diversa Qua si guida a sinistra Mamma mia Seguire attentamente tutti i passaggi 1 2 3 2 3 1. Mamma mia Questa è la posizione che ho scelto per mettere il router Ah comunque volevo dirvi che è caduta la sedia prima Spinotto A spinotto Mi sto iniziando a emozionare si accede una spietta sul modem quindi vuol dire che pian piano qualcosa sta succedendo Sta lampeggiando. E dato che ovviamente questi inglesi sanno come gestire le cose Dov'è la password? La password di solito è scritta sui modem e c'è sempre il problema che non te la ricordi Allora qua hanno fatto questo bel cassettino Prendi la password e te la porti direttamente qua Funzione. Lucina blu. Anche perché mia mamma mi ha sempre detto che puoi scrivere a chiunque, essere ovunque nel mondo, a fare quello che vuoi. Musica, video, film, musica e video senza muovere dalla sedia il tuo cu Sono parole importanti e eh? fanno riflettere. Ciao.